Ciao a tutti. Oggi prepareremo i bomboloni. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa più 3 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono: scorza d'arancia, scorza di limone, zucchero, latte, lievito di birra fresco, strutto, uova, vanillina, farina di tipo Manitoba, sale, liquore all'arancia, olio di semi di arachidi per friggere. Nutella e marmellata per farcire. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza d'arancia e la scorza di limone e lo zucchero e li facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Rienire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il lievito di birra fresco. Lo strutto che deve essere morbido. E il latte. E azioniamo il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3, aggiungere la farina, il sale e la vanillina. e azioniamo il bimbi per un minuto in modalità spiga aggiungere il liquore e le uova E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. Trasferire l'impasto in una ciotola ben infarinata, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, adesso lo trasferiremo su un piano di lavoro molto infarinato. Infariniamo la superficie dell'impasto con abbondante farina, infariniamo anche il mattarello. E stendiamo dando uno spessore di un centimetro. Dopo aver steso l'impasto adesso con l'aiuto di un coppapasta del diametro di 8 cm ben infarinato, ritagliamo i bomboloni. Posizioniamoli su carta da forno che abbiamo precedentemente ritagliato. Abbiamo formato tutti i bomboloni, adesso li lasceremo lievitare per un'ora in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i bomboloni Adesso le andremo a friggere in abbondante olio bollente immergendoli a uno a uno con tutta la carta da forno. bomboloni sono pronti, ancora caldi li abbiamo rosolati nello zucchero semolato. Se lo gradite potrete farcirli con nutella, crema pasticcera, marmellata o crema al pistacchio. Bomboloni, grazie e alla prossima ricetta!